Grazie Presidente. Eh, questa delibera che è passata ieri in Commissione grazie, per l'espressione di parere eh, ha una certa urgenza, come tutte le delibere che riguardano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relative eh, ad ATAC. Qui parliamo di un importo anche significativo, per cui eh, ci sembra anche nel rispetto di quelli che sono... I dettami del concordato preventivo di procedere rapidamente al riconoscimento di queste, di queste somme per garantire la liquidità ad Atac. Grazie.